Guardi Presidente, io l'ho già detto in premessa nella presentazione della, della delibera, naturalmente ehm, abbiamo dovuto accettare purtroppo di utilizzare il sito di Malnome perché è l'unico sito disponibile ad oggi, un sito che nasce... Eh, prima del 2010 mi sembra che era utilizzato come eh, sito di stoccaggio per l'inceneritore dei rifiuti ospedalieri quindi ha una lunga storia anche quel sito, all'interno c'è un vecchio inceneritore mi sembra del, addirittura degli anni 60, quindi il sito di Mannome insiste sul territorio da parecchio tempo tuttavia a termine della trasferenza temporanea noi stiamo già eh, lavorando su un documento che ne chiederà un cambio di destinazione d'uso magari destinato a un, a un cric a un'università un, un delle bonifiche o comunque a un percorso partecipato con il territorio, con i cittadini, con le associazioni che si sono battute appunto per la tutela del territorio quindi l'ordine um, del giorno uh, chiede di eh, esprimerci uh, alla netta contrarietà uh, su quest'ampliamento ebbene la uh, ci esprimiamo in, in maniera favorevole all'ordine del giorno, ripeto sul sito di Mannome e sul cambio di destinazione d'uso già stiamo lavorando assieme agli assessorati competenti e quindi ripeto il voto è favorevole.